premi di fine anno, quindi i premi riconosciuti, in questo caso alle catene retail, sia a livello locale che a livello centrale. È sempre un esempio semplificato, in questo caso i premi sono fissi e nella contrattualistica non c'è nessun tipo di eh, target da raggiungere o altre particolari condizioni. Nel primo caso della catena Retail 02 che non ha soci, abbiamo comunque un premio di fine anno locale che è del 2% e un premio di fine anno centrale del 5% dando un 7% del fatturato sviluppato nel 2011 sul venduto. Nella catena Retail 04 vediamo più soci e ad ogni singolo socio a livello locale è stato preso un accordo con una percentuale differente. una percentuale a livello centrale uguale e qui abbiamo i totaloni. E a totale possiamo andare a visualizzare quanto è stata la spesa annua che corrisponde a un totale di 498.000 euro su un fatturato di 6.200.000 euro che è pari al 7,96%.